Salve a tutti. Oggi andiamo a vedere concretamente eh, delle tematiche che in parte ho già trattato nel diciamo, webinar che, che, che sta sul mio canale di YouTube, ma che renderò un po' più semplice, un po' incisiva alla luce di due anni di lavoro con centinaia di persone. Allora, perché la poesia oggi, in questo momento, in cui sembrano più adatti eh, temi guerriglieri, eh, di resistenza, eh, addirittura di intellettualismo, di buonsenso intellettuale, di storia. Eh, perché io mi ostino a parlare della poesia e dell'arte, in particolare della poesia? Qual è il senso di questo? E perché accoppio questo a dei momenti in cui invece parlo di temi sociali, appunto, eh, usando il linguaggio della maggior parte delle persone? Allora, Intanto vi, vi, vi faccio notare questa cosa. La parola poesia viene dal termine poieo, che è greco, che a sua volta viene probabilmente da una radice indoeuropea, ma che significa creare. Ma creare non in senso astratto, creare in senso molto concreto, in senso materiale, fisico quasi, potremmo dire. La radice eh, indoeuropea ha proprio a che fare con questa azione sulle cose. Allora, perché? Questa cosa che noi riteniamo così in effetti astratta, così irrilevante, così poco concreta eh, così staccata dalla realtà, nella sua etimologia nemmeno tanto lontana, perché parliamo comunque di un tremila anni di storia, risale a qualche cosa di estremamente concreto. Il motivo c'è ed è molto eh, chiaro a me che lo pratico insieme a centinaia di persone. Il motivo è che la poesia in realtà non è quella a cui siamo stati abituati, leggendo anche i tanto amati eh, creatori, eh, poeti, scrittori della storia dell'umanità, perché la scrittura poetica è semplicemente il retaggio, il rimasuglio, l'eredità di qualche cosa che in realtà non era scrittura, ma era azione. Era azione del corpo e della parola. Ancora le domande emergono. Sì, va bene, Antonio, abbiamo capito questo bello, molto interessante, ma quindi che ha a che fare con noi? Ci arrivo. Dovete avere la pazienza di attendere che il cerchio si chiuda. Questa azione di corpo e parola, quindi, non era una cosina, diciamo, vomitata sulla carta e lasciata là, ma era qualcosa che... Eh, per qualche motivo particolare che adesso andiamo a vedere, era considerata sacra. poesia era quella degli oracoli. Gli oracoli, le Sibille, erano considerati più importanti di qualsiasi re. Osservate bene, gli oracoli e le Sibille, che davano i loro responsi in poesia, erano considerati più importanti di qualsiasi re. Stiamo parlando di personaggi che usavano la poesia e nel loro usare la poesia erano considerati più importanti dei re. Ancora questa è la domanda, perché? Perché quella lingua, la lingua poetica, che non è quella che pensate voi, eh, era una lingua potente. Cosa faceva per l'essere umano questa lingua? Va bene, con gli oracoli si pensava addirittura che potesse eh, leggere il futuro. E questo è possibile, ma non è la cosa che ci interessa di più. Quella lingua lì è una lingua che è in grado di intercettare lo spirito e fare in modo che chi la pratica e chi la ascolta come se la stesse dicendo lui, quindi un'assemblea partecipante, non il pubblico seduto sulle sedioline, ma qualcuno che si dona a quello che sta ascoltando, fosse nutrito direttamente dalle forze spirituali. E la cosa più bella è che mentre lo fa, egli stesso nutre altrettanto queste forze di sviluppo proprio della terra. Quindi eh, praticare quella poesia, che adesso specificherò che cos'è, perché se no non ci capiamo, praticare quella poesia, quella parola poetica, vi mette in condizione di nutrire lo spirito, guarire il corpo, fortificare l'anima. Quindi vi rende realmente molto molto più potenti e in grado di affrontare tutto quello che sta succedendo. E' la cosa meravigliosa che mentre lo fate voi automaticamente ricambiate nutrendo tutta la gestalt della terra e degli esseri viventi nel suo sviluppo e nella sua evoluzione. Ma quali sono le condizioni di questa poesia? Le condizioni di questa poesia sono un'alta musicalità è un alto un alta livello metaforico. Che vuol dire? Adesso ve lo spiego in maniera più semplice possibile. La musicalità significa che non deve essere una lingua che suona solo come il nostro linguaggio quotidiano. Il nostro linguaggio quotidiano, eh, in questo caso l'italiano, si è appiattito anche nei dialetti per limitare la fatica della comunicazione funzionale. La comunicazione funzionale è quella che ci permette di dire, per favore, mi apri la finestra che ho caldo mi porti un bicchiere d'acqua che ho sete, eh, oggi mi sento stanco. Ecco, questa comunicazione funzionale per essere rapida, veloce, efficace si è limitata al min alla minima emissione di suoni, no? solo quelli giusto, necessari per comunicare in maniera più efficace possibile quello che si sta dicendo. Ma la lingua poetica non è così. La lingua poetica invece sul suono, Costruisce tutta la sua forza, quindi la parola poetica ritorna ad avere una musicalità gigantesca, enorme, diventa effettivamente musica, effettivamente un atto sonoro. Quindi questa è la prima condizione, una condizione in cui dobbiamo recuperare la musicalità della nostra parola recuperare la musicalità della nostra parola non dirò qui come farlo lo dirò in prossimi video ma questa è una condizione fondamentale l'altra condizione estremamente importante e ancora più importante della musicalità ma stanno a braccetto le due cose è la metafora allora che cos'è una metafora mm? Una metafora è la sovrapposizione di due cose, due cose che non potrebbero stare insieme nel linguaggio. In realtà la metafora può essere anche fisica, può essere. Eh, sappiate che eh, vari studiosi ormai hanno eh, dimostrato come la metafora sia stata lo strumento attraverso il quale l'uomo ha sviluppato il pensiero. Il pensiero dell'essere umano è stato creato, si è complessificato e quindi ha avuto tutte le sfumature che può avere anche intellettuali in questo momento grazie a delle trasposizioni metaforiche. Che cosa sono queste trasposizioni metaforiche? Sono quando io metto insieme due cose che non potrebbero stare. Se io dico le lacrime sono ghiaccio che si scioglie, è una metafora ovviamente, Uh, un po' banalotta no? perché eh, paragonare qualcosa di liquido al ghiaccio eh, è abbastanza banale ma io ho comunque sovrapposto qualcosa che non è reale perché le lacrime non sono ghiaccio che si scioglie ma con questa sovrapposizione io comunico eh, se avessi detto ecco, più precisamente le tue lacrime sono ghiaccio che si scioglie, a quel punto io starei comunicando qualcosa di molto complesso rispetto magari a una chiusura di quella persona no? che, che è stata glaciale eh, in senso appunto metaforico fino a quel momento, e poi a un certo punto si è sciolta attraverso un pianto. E quindi io dico le tue lacrime sono ghiaccio che si scioglie. No? Qualsiasi sovrapposizione di questo genere genera una sorta di cortocircuito dentro di noi, eh, perché la sovrapposizione di cose che nella nostra realtà quotidiana, attenzione, nella nostra realtà quotidiana, non potrebbero essere sovrapposte, rimanda agli altri universi. Ovviamente tutto quello che vi sto dicendo presuppone che voi, già di per voi, abbiate una sorta di volontà di credere nel fatto che la realtà cosiddetta quotidiana, la nostra realtà, è solo una delle realtà. Perché? Questo discorso sulla poesia si rifà a questa considerazione. Quindi quando io accoppio due cose che nella mia realtà quotidiana non possono stare insieme, eh, le lacrime e il ghiaccio che si scioglie, per esempio, io sto facendo qualcosa che eh, invece eh, si riferisce no? e si alimenta da un altro universo, un altro universo dove queste due cose possono stare insieme l'arte ha sempre lavorato in metafora specialmente quando è stata grande arte ovviamente tutte le forme d'arte che imitano il quotidiano io le escludo a priori non, non, non hanno interesse in questo senso eh, io parlo di tutte le forme d'arte e poesia in particolare che vanno oltre il quotidiano quindi la poesia di cui parlo io è una poesia piena di metafora e musica non è la poesia dei baci perugina e non è nemmeno la poesia di Leopardi per carità Leopardi ha fatto un lavoro musicale per esempio sulla parola straordinaria io, compensando quella non grande presenza di metafora nel, per esempio nell'infinito che parla di un'esperienza un reale, concreta, che lui trasfigura attraverso un linguaggio sublime musicale ma la componente metaforica non è altissima invece ci sta una poesia contemporanea e una poesia molto antica che ha delle componenti metaforiche gigantesche questa è la poesia di cui parlo io questo praticare la metafora, mettere insieme cose che non possono stare insieme, come vi ho dimostrato nella poesia del grande Michele Caccamo, che ho registrato e postato ieri, andatevela a sentire, tutto quel parlare metaforico di questa entità che non si nomina nemmeno, che Michele non nomina, ma metaforicamente ne parla in continuazione azioni metaforiche che sgorgano dalle sue viscere, questa cosa, se praticata in un certo modo, se addirittura generata, quando viene generata scatena una potenza inenarrabile in chi la genera e qui parlo specialmente se questo viene fatto sul momento con il corpo e con la parola ed è lì che vi voglio portare quello che noi pratichiamo eh, io e queste centinaia di persone che incontro nei miei viaggi in giro per l'Italia è questa poesia, quella che si genera attraverso il corpo e la parola quindi ha un'alta componente emotiva ma ha anche un'alta componente irrazionale e metaforica cioè io non dico cose semplici, banali e quotidiane, questa è la nostra battaglia in tutti i seminari ma io genero degli assurdi che appartengono agli altri mondi e paradossalmente questi assurdi mi parlano anche, cioè mi dicono qualcosa anche in questo mondo. Di lì gli oracoli per questo la poesia oracolare eh, io la chiamo poesia oracolare e le sibille che davano risponsi in oracolo addirittura riuscivano a dire qualcosa sul futuro, perché attraverso questa connessione assurda irrazionale di parole che non dovrebbero stare eh, una accanto all'altra io mi vado a nutrire entro negli altri universi entrando negli altri universi oltre a nutrirmi, a nutrire come già vi ho detto c'è caso che io possa vedere delle cose che riguardano il futuro di questo universo c'è caso che c'è la possibilità che come c'è la possibilità che io riesca a operare addirittura delle modificazioni su questa realtà ma su questo non parlerò oltre perché è argomento delicatissimo questo è l'introduzione al perché la poesia praticare la poesia Oggi questa poesia di cui vi parlo, creata estemporaneamente ad alto contenuto metaforico e musicale, questa poesia vi rende potenti, è molto semplice, vi rende potenti, senza controindicazione, vi rende potenti e in grado di affrontare molto meglio tutte le sfide quotidiane che in questo momento la nostra storia ci impone. Quindi questo spirito si innalza e si nutre e si cura, si cura. Eh? Con la poesia si, si operano delle cose nel concreto che sono eh, quasi miracolose. Mm? Non voglio entrare nei dettagli perché non mi sembra il caso adesso in questo video, ma vi posso garantire che è una delle pratiche più potenti che io abbia mai incontrato e ne ho incontrate veramente veramente. Tante. Vi abbraccio, vi auguro tutti quanti di fiorire in poesia e in arte in genere.